A una nuova puntata di live e L Aspettiamo la nostra ospite di oggi. Intanto, io saluto anche chi ci sta seguendo da uh, Facebook e da YouTube. Ecco qui oggi. Con noi ai microfoni di Legosimo, Maria Andrea. Stiamo aspettando, Andrea. Buon... Eccola qui, buonasera! buonasera. Mari mi senti? Sì, no? Tutto sì, bene? Sì, mi sento, mi sento Perfetto, perfetto Buon pomeriggio Maria Andrea Buon pomeriggio Gab e Benvenuti a tutti gli... gli spettatori che ci stanno guardando sia da Instagram che da YouTube che da Facebook Perché ricordiamo, via. noi siamo... Ti senti VIP? Addirittura... <ride> Noi siamo in diretta in contemporanea su Facebook, YouTube e Instagram e potrete rivedere la live anche in differita. qualora adesso no, non, possiate, non possiate ascoltarci in questa nostra chiacchierata di questo pomeriggio. Allora, uh, che cos'è Live Le Cosimo? Come vi, come vi ricordo sempre, Live Le Cosimo è la nostra, il nostro format in cui presentiamo chi c'è dietro Le Cosimo. Chi è che scrive i nostri articoli? Chi è? Bella, be Mari, bellissimo. Ok, un attimo ho girato la fotocamera. Ok. <ride> Quindi io partirei, partirei con uh, la presentazione dell'ospite di oggi E quindi ti lascio la parola A me? Sì, a te <ride> oh, Chi sei? In che classe io frequenti? Io sono Maria Andrea Scardino, frequento la Quinta I E uh -huh. prendo parte, ho preso parte alle Cosimo per diversi anni um, Scrivo articoli riguardanti la musica E ogni tanto mi occupo anche di fare qualche foto e' basta. Eh sì, qualche belle foto fa Mari Andrea. E io vi consiglio di andare a spulciare nei vari articoli dove ci sono le gallerie, ah, qualche scatto è firmato proprio da Mari Andrea. Quindi vi, vi, vi consiglio di andare a, a seguirci su legosimo.it. Allora, Mari, io eh, prima di iniziare, parto con, diciamo, con, la, con la chiacchierata vera e propria, con l'argomento che lo spoileremo un po'. Oggi parleremo di viaggi. Di viaggi. Prima però di iniziare a parlare di questo, voglio farti qualche domanda di routine. Proprio così, come se stessimo facendo una chiacchierata e non ci vedessimo da tanto tempo. Intanto come stai? Come sta andando questa, questo inizio di fase 2? Allora, tutto bene. In realtà non sono ancora uscita. Non sono ancora uscita perché non ne ho, non ne ho avuto l'occasione, però magari presto sicuramente mi farò una passeggiata, andrò a trovare qualcuno. <ride> Necessariamente. E anche perché siamo a casa da due mesi pienissimi. Però, Dai, per il resto tutto bene, pensavo, pensavo peggio, pensavo non passasse così in fretta, in realtà. Tu? E, invece, e invece, Dai, stiamo arrivando quasi alla fine. Allora, io voglio mh, prima di iniziare, come ti dicevo, parlare di un argomento che ci vede come protagonisti tutti e due, ma eh, come tanti, tantissimi altri studenti che quest'anno affronteranno la maturità e di pochissime ore fa, questo intervento della Ministra in Azzolino, in cui si parla di un esame in cui sarà presentato un elaborato riguardo alle materie scientifiche, non si è ben capito se saranno gli studenti a realizzarlo o meno, ma uscirà tra breve, a breve un decreto, eh, di una parte che consterà sostanzialmente un'analisi di un testo di italiano, e poi successivamente eh, continuare con gli argomenti riguardo l'alternanza scuola-lavoro e la cittadinanza e costituzione. Qual è la tua, eh, quali sono le tue preoccupazioni o i tuoi pensieri riguardo a questa maturità 2020? Allora, in realtà non so ben, dir, ben dirti quello che mi aspetto da questa maturità. Cioè sono un po' confusa in realtà perché... Se da una parte credo che comunque siamo stati avvantaggiati del, dal fatto che comunque ci siano solo interni, dall'altra vedo comunque che, cioè, data la situazione, sicuramente è stata um, fatta una scelta giusta perché comunque non abbiamo avuto la possibilità sicuramente uh, di sperimentare altre, o comunque, uh, comunque di provare, di metterci alla prova durante, durante l'anno come invece esatto. i, i ex compagni, colleghi. Chi ci è preceduto? Uh, però allora, per quanto riguarda questa cosa dell'elaborato, diciamo che forse, forse, potrebbe anche andare, però credo che secondo me. Vai, vai. No, no, no, vai, vai. Stavo riflettendo intanto. Uh, forse... Non so, cioè, per quanto riguarda cittadinze e costituzione, soprattutto, è il tema per... Ora non lo so, magari la mia opinione serve. Potranno valuti. Ok, io non ti sento sempre, ti sento un po' a scatti. Non so se anche chi ci sta seguendo ti sente un po' a scatti, magari se riescono a dircelo, io sto cercando di chiudere la finestra intanto perché sto combattendo. Però um, va bene. Provo un attimo a parlare. Allora, dicevo? Mi senti. Ok, perfetto. Allora, dicevo um, che per quanto riguarda la cosa di cittadinanza e costituzione, anche del, del fatto di comunque di esporre un nostro pensiero riguardante la situazione attuale, sì. come um, non potranno valutarci oggettivamente su quello che esatto. è... Esatto, come si fa a valutare oggettivamente un pensiero personale? No, appunto, è, è solo un pensiero personale, cioè come io ho vissuto la mia quarantena, come, cosa io penso della situazione cosa magari si sarebbe potuto fare e non si è fatto. Però per il resto non credo che... Boh, possiamo... Allora, io a questo punto, visto che siamo così titubanti, visto che non sentiamo, cioè, sentiamo parlare di quarantena, di lockdown, non ci possiamo muovere, io direi di spiccare il volo e di iniziare a volare. Ok? Perché dovete sapere che una... Um, io e Maria Andrea siamo amici da tanto tempo ormai, e una peculiarità che ci caratterizza come amici è il fatto che noi condividiamo i viaggi cioè tantissimi viaggi che abbiamo eh, fatto in giro per l'Italia e l'Europa li abbiamo condivisi, cioè siamo stati insieme in questi viaggi quindi eh, l'argomento di oggi è appunto eh, geografico quindi usciamo dalle nostre case, metaforicamente, perché ancora, se non per trovare, andare a trovare un congiunto, non possiamo farlo fisicamente, e quindi immergiamoci in questo viaggio immaginario uh, un po' in giro per il mondo. Quindi io partirei proprio chiedendoti qual è il viaggio che maggiormente ti è rimasto impresso, a cui sei particolarmente legata. Allora, come ben sai, abbiamo fatto tanti viaggi insieme. A tre in particolare sono molto legata. In uno di questi, però, non c'eri perché era la mia entità di quinto. E <ride> eh vabbè, e eh vabbè, e eh vabbè, no? No, no, possiamo valere tutto: quello dell'Olanda, quello in Olanda, e in Irlanda, quindi in Olanda eh, due anni fa, e sì. se non sbaglio, una settimana dal 14 al 21 aprile. Di... Sì, esattamente. L'anno scorso abbiamo trascorso 21 giorni a Dublino, come ben sai, eh, dal 20 giugno, <ride> non è Il giorno del diciottesimo compleanno di Mariandrea, ragazzi, Mariandrea ha dovuto spostare il suo diciottesimo compleanno a causa di questa partenza, però ne è valsa la pena. pena. All'inizio ero un po' titubante, poi ci ho ripensato, ora lo rifarei, diciamo. Sì, lo rifaremmo tutti. Quindi Olanda, Irlanda e poi mi dicevi un altro viaggio con la tua classe? Sì. Uh, Dove? Sì, Berlino. Ehm, io credo che siamo stati veramente fortunati perché molte, molte classi non hanno potuto fare il viaggio di quinto a causa del coronavirus. Esatto. Invece noi diciamo che ci siamo, abbiamo mh, trovato il periodo giusto forse perché era dal 18 al 22 febbraio e poco dopo hanno chiuso le frontiere quindi comunque siamo stati a... esatto, siete, siete stati fortunati anche noi, noi siamo stati a Praga ed è stato un bel viaggio però se dovessi io scegliere il mio viaggio del cuore la scelta ricadrebbe appunto come dicevi tu prima sull'Olanda e sull'Irlanda che sono due, due esperienze mh, simili sotto un certo punto di vista ma diverse Sì, e ovviamente accumulate per me dal fatto che c'eri tu perché ci sei sempre tu eh, però effettivamente in Olanda eh, a stare in famiglia è una, diciamo, un'esperienza un molto particolare, perché tu entri completamente in una cultura diversa, in, una, in un ambiente anche familiare differente, eh, e quello è stato il mio primo viaggio all'estero, quindi diciamo... L'ho sentito particolarmente. E poi ovviamente in Irlanda per 21 giorni sono, sono tanti, sono tanti tanti giorni e vivi veramente la quotidianità insieme alle persone con cui, con cui parti. Noi eravamo in 15 e effettivamente ci siamo vissuti profondamente. Ci siamo conosciuti perché poi sono anche esperienze no, che ci permettono di fare amicizia. Dicevo, mentre in Olanda, comunque vivendo in famiglia, abbiamo potuto conoscere la cultura, la tradizione di altre, comunque, altri paesi, quali ad esempio l'Olanda, in questo caso, che cioè in, in Irlanda ci siamo scoperti noi. Abbiamo scoperto noi esatto. stessi quindi quelle 15 persone che prima non conoscevamo e che a stento salutavamo per il corridoio della scuola, o al corso pomeridiano, perché abbiamo, abbiamo fatto prima un corso di pomeriggio. Uh, quindi, comunque, io credo che cioè, se dovessi scegliere adesso di l'Irlanda, perché nonostante l'Irlanda sia stato bellissimo, cioè un'esperienza che forse non avrò mai più l'opportunità di fare, perché comunque uno scambio in famiglia è sempre particolare. Comunque in esatto. mia, Forse anche per la durata, sicuramente, anche per la durata, però sicuramente. Eh, perché è tanto tanto tempo e io avevo paura inizialmente no? perché tu pensi stai tre settimane all'estero che cosa fai? magari stai da solo no? Vabbè, io avevo te quindi sostanzialmente qualche aggancio, qualche appiglio poi ovviamente tutti gli altri ragazzi che già conoscevo però effettivamente sono delle eh, esperienze che io consiglio a chiunque eh, perché riescono a cambiarti profondamente a darti una nuova prospettiva anche nei confronti dell'Europa perché secondo me adesso, oggi soprattutto, abbiamo necessità di sentirci europei. Tanto. Perché anche io leggo sui giornali l'Europa ci ha dimenticati. Probabilmente l'Europa ha commesso tanti errori, tanti sbagli in questa, in questa situazione così come in tante altre. Però sentirci europei oggi è fondamentale. È veramente fondamentale. Allora Mari, a questo punto io ti faccio un'altra domanda. Anzi no, io direi di iniziare a giocare. Perché il gioco di oggi, il quiz di oggi, è tutto basato sulla geografia. Una materia con cui io non vado per niente d'accordo, non so te, Io la geografia proprio cozziamo, perché la mia mente sta da tutt'altra parte. E quindi abbiamo scelto eh, in questa, per, questo, per questo quiz delle capitali dal mondo... Eh, io vi dirò delle capitali e voi mi dovrete dare la risposta di quale, di quale nazione stiamo parlando ovviamente Maria Andrea ma anche chi ci sta seguendo nei commenti eh, e poi faremo il contrario e poi invece passeremo in Italia e andremo verso, verso le province italiane quindi io direi di iniziare con le prime capitali ok, okay. Mari vuoi iniziare tu? Va bene, allora e la prima e eh. mi raccomando non mi fai fare il già dalla prima perché sennò siamo qua, oh. ti dico Russia. Ah, ok, questa la so. No, se la sbaglio, è Mosca. Sì, è Mosca. Ok, è Mosca, è Mosca. Ci sta, ci sta. Questa era abbastanza semplice. Allora, adesso tocca a me. Oslo. Norvegia. Norvegia, io ho sempre voluto visitare la Norvegia. I fiordi, una crociera dei fiordi norvegesi, mamma mia. Questi esatto. momenti poi di clausura, <ride> pensare a quelle, eh, a quelle situazioni. Eh, esatto. Verso i fiori norvegesi, però mi sa che... <ride> Purtroppo, non, non si potrà. Vabbè, consoliamoci e continuiamo a viaggiare con, con la fantasia. Vai, un'altra capitale o un altro stato, io potrei dire la capitale come vuoi. Allora, Australia. La capitale dell'Australia, allora questa questa forse la so, perché tutti direbbero Sydney, no? Però Sydney non è la capitale dell'Australia. Sì, so. Perché la capitale, ecco, e quindi me la ricordo per questo, perché tutti dicevano oh, Sydney, ma in realtà la capitale dell'Australia è Canberra. Sì. Vero? Perfetto. Vedi, almeno questa la sapevo. Quelle strane poi te le ricordi, no? Perché fai i collegamenti mentali sì. e, e le ricordi. Allora vado io adesso io a questo punto voglio voglio ribaltare la, la cosa io ti dico la capitale e tu mi dici lo Stato ok? allora, la Valletta aspetta allora, ti direi Malta ma non oppure? no, non lo so è Malta Ah, oddio, bene. È Malta. È Malta, sì. La Valletta è la capitale di Malta. Ci sei mai stata a Malta? No. E come dicono, sia una meta abbastanza interessante. Mm -mm. Molto interessante. Andiamo avanti. Allora, ti chiedo la capitale... No, tocca a me. No, tocca a te, tocca a te. Che stiamo facendo? No, scusa. Allora. Vai. La capitale del Brasile. Eh, qua stiamo lo stesso, stesso discorso di prima, perché questa non è ovviamente quella che tutti direbbero, non mi viene neanche il nome, ma è Brasilia. Ok. Ci sta, vedi, quando mi fai questo è un po' più complicato, <ride> lo capisco. Senti Mari, ehm, Brasilia è in Sud America ovviamente, Noi abbiamo detto in Brasile, tu sei mai stata in America? No, non sono mai stata, però mi piacerebbe, piacerebbe starci. Mi vi, piacerebbe vi visitare tanti, in realtà tanti luoghi dell'America, però forse adesso, ora come ora, cioè se ne avessi la possibilità, andrei sul Glasgow, quindi andrei negli Stati Uniti. New York. Perché comunque credo sia una delle prime mete, mete da fare in America, anche se comunque New York credo sia abbastanza impegnativo, però... Guarda, io non sono particolarmente attratto da New York. Cioè, sì, la visiterei, ovviamente, anche per una cultura personale. Però ehm, è più... non so, mi piacerebbe visitare, per esempio, Los Angeles. Vabbè, in realtà io vorrei andare ad Hollywood. Cioè... <ride> non perché? Eh, scusa, eh, eh. Già che siamo in America andiamo ad Hollywood, no? Perché perderci? Va bene, continuiamo, allora. Tocca a me. A me? Allora... La capitale della Bosnia-Erzegovina. Allora. È passata la moto? Bella, sì, so. Con... Però. Cosa? So con cosa confino? Non so. <ride> allora, pensaci, c'è stata la guerra. In Bosnia, e tutta la Jugoslavia. Mm... Forse ho sbagliato, avrei dovuto dirti la capitale e non ho visto dire lo Stato. Se qualcuno ci vuole aiutare nei commenti, la capitale della bosnia Erzegovina. aiutate la nostra Maria Andrea, per favore, che dopo questa diretta parte direttamente per questa capitale, perché voglio dire, no, ci sta. bosnia Erzegovina. allora scrivetecelo nei commenti, intanto noi andiamo avanti, poi ci torniamo dopo magari. Va bene. Vai. Allora, eh, Albania? allora Albania... è vero è quella lì eh, no. eh sì allora albania io ti direi ehm, però non ne sono sicuro qualcosa con la t comincia per caso è tirania tira, tirana Ciao. tirana è perfetto è tirania tirana ci sta allora mm, andiamo avanti lima Siamo sempre dove stavamo prima, eh? Cioè, la zona è quella. Dov prima mi hai chiesto il Brasile, quindi la zona è quella. Lima è la capitale di quale stato dell'America Latina? Mm. Del Perù. Cosa? Del Perù. Ah, del Perù. Del Perù. E comunque del Perù. Sarajevo. Sarajevo è la capitale della bosnia Erzegovina. Però. Grande, prima M, -M, -M, -M prima Mendulari. Bella. <ride> ok, io e la geografia siamo un po' litigati, siamo distanti. Bene, benissimo, noi stiamo facendo questo corso accelerato per tutti, così recuperiamo quello che non abbiamo fatto magari in questi anni. Allora, intanto mi dicono dalla regia che pro problemi... Buh, la, la, la, la, sì, per problemi di connessione. La diretta non è presente adesso su YouTube e su Facebook, ma verrà poi salvata e caricata comunque dopo per guardarla in differita. Ok, colgo l'occasione, visto che ci siamo interrotti un attimo, per ricordare di andare a leggere i nostri articoli su Lecosimo.it, perché in, questa, in questo mese, diciamo, in questa edizione aprile maggio, abbiamo scelto un nuovo formato per Lecosimo piuttosto che un'edizione completa, un Lecosimo in pillole è vero, ogni giorno un nuovo articolo di Lecosimo. Eh, oggi bonus, sono usciti due articoli uno sul premio Scuola Digitale e un altro che è una mia recensione della serie tv Daybreak su Netflix tu hai visto questa serie tv mai? no, una serie tv post apocalittica molto interessante, vi consiglio di andare a leggere la recensione non solo perché l'ho scritta io ma perché la serie veramente ne vale la pena già che stiamo parlando di serie, un attimo per divagare che cosa stai guardando in questo momento? così, a bruciapelo. Ah, Sto guardando Lost in Space. Su Netflix sempre, no? Su Netflix. So la guarda. consiglieresti, non la consiglieresti? Ti piace? Ti sta piacendo? Non l'ho mai vista. No. O meglio, devo iniziare il quarto episodio, però uh -huh. è, è bella, bella. Cioè, A me piace questi generi. in realtà. È, è carina, sì. Ah, Stavo... buono, buono, Interessante, interessante. Va bene. Allora, continuiamo con il nostro viaggio immaginario? Vai. Ok, tocca a te. Ah, no, o a me, ok, allora uh, devo scegliere, scegli, scegli intanto, qui leggo, leggo i commenti e saluto un po' le persone che stanno entrando. La nostra prima mendulare, i nostri amici, hanno uh, indovinato anche la Lima, era il Perù. Bravi, bravi, complimenti. Allora, ora te ne faccio una, te ne chiedo una, Vai. sì. Dove... Credo che tu la sappia perché perché sì, vabbè, o guardate Colombia. Colombia, <coughs> uh, Colom... stavo per dire una, una stupidaggine. Per caso è Caracas no? Allora, se vuoi ti aiuto. Vai, aiutami, ti prego. Credo che tutti. Tutti abbiano visto una serie TV. Ho oh, capito, Bogotà! Non ho visto la casa di carta e non la consiglio a nessuno, però... però. Però. Ho capito il rimando. Ho capito il rimando. Ecco, appunto. Perfetto. Allora, io direi di passare a questo punto. Cosa, cosa non ti ho sentita? Che tutti abbiano visto, tranne te, la casa di carta. Allora. Torniamo su questo un attimo discorso, su questo discorso. Allora, La Casa di Carta non mi ispira per niente. Sarà un'opinione diciamo contrastante con uh, la, la maggior parte di chi usufruisce insomma di Netflix e di chi guarda queste serie tv, ma a me non ispira per niente. Mi sembra un po' troppo cacciarona per i miei gusti. Quindi non... Uh, cioè per esempio io adesso sto in fissa, in fissa, sto guardando questa serie su Netflix che si chiama Hollywood. Cioè... Tu metti una serie di Netflix, Gabriele, Hollywood, cioè hai fatto proprio il quadro, il quadro, perfetto. È molto molto interessante, la consiglio. Allora, andiamo avanti e passiamo dal mondo all'Italia. Ora mi vedi scura. Sì, ti vedo abbastanza scura. Vai, sparati la luce in faccia a mo' di Barbara D'Urso. Aspettiamo tutti te. Perché... Vabbè, non fa niente. Va bene. Non lo so perché. Qui mi dicono, se capissi di film non daresti commenti senza vedere vergogna. Io ho visto i primi due episodi della Casa di Carta e mi ha fatto talmente tanto schifo che non ho voluto continuare. Quindi ho visto <ride> prima di giudicare. Grazie. Ehm, allora, dicevamo, eh, passiamo in Italia. Mm, e, ecco. Parliamo di capoluoghi di provincia. Capoluoghi e... di provincia. Di regione? Di regione, di regione, va bene. Parti tu, parti tu, parti tu, parti tu. Prima Dai, le donne. Dai, provincia, provincia, sì, provincia. Vai, eh, vai tu. Parto io. Allora, Livorno. Toscana. Ok. Perfetto. Ok. Ok. Sondrio! Sondrio, mi sa di qualcosa che si trova a nord. A nord, sta a nord, sicuro? Secondo me si trova! Allora. Spara, spara! Dove, dove sta te... Sondrio? Scrivetecelo nei commenti dove sta Sondrio! Veneto? No! Dove si trova? Sondrio è in Lombardia. Ah, okay. Lombardia. Ok. Sì. Andiamo, avanti. Allora. Mm. Mm. Novara. Allora, Novara sta in uh, Piemonte. Sì. Allora, ci, siamo, ora... ci siamo, ci siamo. Ti racconto una cosa. Quando ero picco, vai, vai, vai. hanno insegnato le, le, ovviamente le regioni. Comunque io mi scuso con i miei professori delle medie, <ride> con delle elementari perché non mi ricordo più. L'emozione, l'emozione, capiranno, capiranno. E mi ricordo di aver imparato le capitali del Piemonte in ordine alfabetico. E ora, cioè, sono, è l'unica regione di cui mi ricordo tutte le aiuto allora se ti chiedessi asti asti alessandria Be... di lacune novara verbania verso il Beh, diciamo che con questa di seri mesa alla grande eh? diciamolo diciamolo io non mi sarei capace per niente va bene no ma la regione che um, ho imparato per bene forse la prima quindi me la ricordo Ah bene, ci sta, ci sta. Cioè io per dire la, la regione di cui conosco meglio le, le, le province è la Valle d'Aosta. Aosta, ah, Aosta. Eh. perfetto, oh, grandissimo. Vai, vai, tocca a te. a me. Allora mh, Arezzo te l'ho già chiesto un nome. Arezzo? Arezzo? Sai perché mi ricordo Arezzo? Perché c'è la chimera di Arezzo, che è una scultura se non sbaglio, Etrusca, una cosa del genere dovrebbe essere, che era toscana. Cioè, in Etruria era stata in Toscana. No? va, perfetto, perfetto. Dai, bravo. Allora, il nostro tempo sta per terminare purtroppo. Quindi io adesso ti voglio fare una domanda siccome stiamo parlando di viaggi, di viaggiare con la mente, qual è quel viaggio che tu vorresti fare e potresti partire anche adesso se non ci fosse la pandemia? Okay. Quello che è proprio il tuo desiderio inespresso riguardo al viaggio. Allora, ovviamente. Sì, in questi anni pensavo um, a qualche meta da visitare dopo, dopo la maturità. Sicuramente la prima che mi viene in mente e che quindi direi adesso è Stoccolma. Perché oh, allora, vedendo alcune foto su internet, comunque non lo so, uh, vedendosi, beh, basta, riprese. Sì, sì. Però è una delle mete che ora personalmente mi ispirano di più. Poi magari sarà molto simile ad altre, però è proprio una delle desideri più grandi in questo momento. Guarda. Ti posso dire che anche io ho questo desiderio di visitare tutte le capitali della, della zona nord Europa, quindi non solo Stoccolma, ma anche Oslo, Helsinki, Copenaghen, tutte. Mari, ci sei? La nostra Mari è un attimo uh, impegnata in um, cercare la rete io sfrutto questi, questo tempo. Ah, eccola Mari, eccola. Stavo dicendo che anch'io voglio visitare Stoccolma, quindi in caso ce ne andiamo insieme? Sì, Mari? Mari, mi senti? Non mi sente. E voi nei commenti mi sentite o sentite Mari Andrea? non so, scrivetemelo qui sotto intanto io vi ricordo di andare a leggere i nostri articoli su lecosimo.it di andare ad ascoltare i nostri podcast su uh, Apple Podcast, Google Podcast e su Spotify di seguirci ovviamente su, su Instagram e su Youtube e di rimanere aggiornati perché appunto ogni giorno pubblichiamo nuovi uh, contenuti Maria Andrea non mi sta sentendo Le, senti solo lei a te sì a lei no. Ah, ok. Quindi qualcuno sente Maria Andrea, qualcuno invece sente me. Perfetto. Allora, solo lei si sente. Bene, bene. Questi problemini di uh, linea, io direi, facciamo una cosa. Allora... Siccome non ci sentiamo, io vi saluto. Scusateci per questo disagio tecnico, però non stiamo capendo che cosa sta accadendo. Non la sento, peccato. noi cerchiamo di leggere il labiale di Maria Andrea ma non ci riusciamo Anch anche noi siamo abbastanza in imbarazzo quindi io direi di, chiedere, di chiudere qui la nostra diretta ci rivediamo al prossimo episodio di live Le Cosimo oddio che cosa sta succedendo Allora, che cosa stia succedendo, però anche questo è il bello della diretta. Mari se n'è andata, saluto anche io. Ciao.